Buongiorno a tutti, sono Massimo Lattanzi, il titolare di solo pittura di Massimo Lattanzi e l'ideatore di questo canale YouTube. Se siete interessati a questo tipo di contenuti, iscrivetevi al canale per rimanere in contatto con me e per vedere tutti i nuovi video che vengono pubblicati almeno due volte a settimana. Quello che vediamo oggi è l'applicazione di un tessuto non tessuto, una carta da parati moderna, Abbiamo, stiamo vedendo la fase di eh, incollaggio eh, della, della, della parete perché questo tipo di tessuto eh, non ha l'incollaggio classico che si faceva una volta con il... Eh, tavolaccio e la ripiegatura del telo. Eh, ma viene eh, legata la colla direttamente al, eh, al muro e il parato viene eh, incollato direttamente. Questa è la fase di applicazione della, della, del parato e in questa fase va fatto combaciare il disegno per fare in modo che sia ovviamente appunto venga riportato perfettamente, eh, combaci perfettamente. E questa è una fase eh, delicata perché eh, ovviamente il telo non deve essere sovrapposto ma deve essere accostato eh, in questo caso perché alle volte eh, i teli possono essere anche sovrapposti, eh, dipende dal, dal tipo di tessuto che viene che viene, che viene, appunto che deve essere applicato. In questo caso è in accosto, quindi il parato deve essere appunto il disegno deve combaciare perfettamente. Poi viene, una volta che è, che è stato accostato, viene appunto spazzolato per far aderire, diciamo così, in prima battuta il, il, il tessuto. Questo tipo di eh, parato è un parato da 300 grammi quindi abbastanza resistente ma non dei più, dei più importanti nel senso che ci sono altri parati più pesanti, eh, molto più pesanti, ci sono anche da 850 grammi ad esempio eh, sono comunque parati veramente importanti da, da applicare che vanno applicati anche con colle eh, particolari, con miscela di colle particolari per farli aderire alla parete e per farli, eh, alla, alla, alla per farli stare diciamo così, in parete perché altrimenti eh, con le normali colle per tessuto o non tessuto mh, non sarebbe possibile farli, farli aderire perfettamente eh, alla, al supporto. Qui in questa fase come vedete Alessandro sta spazzolando il, il telo, anche qui è un di l'impatratura ma comunque sta facendo sempre la stessa operazione, spazzola, spazzolatura con una spazzola un po' rigida, eh, con i peli un po' consumati e eh, e con eh, l'accosto continuo perché anche un eh, piccolo, diciamo così, piccola, piccola micro, piccolo micron si può vedere, può far vedere diciamo così, lo spazio tra, tra i due peli e eh, in questa fase poi il tessuto si bagna un po' e quindi tende un po' a, diciamo, a, a, a, a non accostarsi bene, quindi bisogna spingerlo in continuazione. E finché non, non è perfettamente, eh, perfettamente accostato nella fase di asciugatura può capitare che, eh, che il telo diciamo così, si ritiri un po' e eh, lasci intravedere un piccolo spazio ma questo non avviene per tutta la lunghezza ma solo nelle parti alte o nelle parti eh, basse oppure quando il, questo può capitare anche quando il supporto non è perfettamente accostato eh, perfettamente eh, piano, perfettamente liscio, eh, quando è un po' avallato si può vedere diciamo, qualcosa tra i due, i due teli. I teli comunque, essendo un tessuto da 300 grammi in questo caso, eh, chiaramente ad un occhio di tempo sono comunque semplici eh, diciamo dal vivo, e questo però non è possibile considerarlo come un errore di montaggio, ma è una, diciamo così, una, cosa, una cosa normale, perché questi. stiamo parlando di, di teli eh, accostati l'uno tra In alcuni casi i teli vengono sormontati e vengono, viene fatto quello che si chiama il taglio alla francese. e Questo taglio alla, alla francese ha un accosto sicuramente migliore, però, anche in quel caso eh, l'occhio, diciamo così, esperto, l'occhio attento vede comunque dove so dov'è il, dov è il dove sono i diversi, i diversi teli. Qui come vedete Alessandro sta passando questo frattazzo in, in plastica per far uscire la colla in eccesso e questa eh, è un'operazione che, che va fatta per far vedere bene il parato, per appunto per togliere questa colla che altrimenti potrebbe provocare delle, delle bolle d'aria diciamo una volta asciugata dietro, dietro, la, dietro il parato è un'operazione che va fatta ripetuta per tutto il telo e deve essere che sia ben, ben, ben ancorato al, al supporto e una volta eh, fatto questa fatta questa questa operazione poi si procederà al taglio nella parte superiore eh, in questo caso eh, del, del telo del, del, diciamo, dell'avanzo eh, del, eh, del parato perché c'è una parte che va a sbordare sopra al, al, al soffitto e quella parte viene tagliata a filo con, con diciamo, a filo della parete tra, tra la parete stessa ed il ed il soffitto. Questi, questi disegni che sono sul, sul parato possono essere sia standard ma possono anche essere eh, fatti personalizzati, quindi chiunque ha una fotografia um, che vuole riprodurre sulla carta da parati basta che sia una fotografia in alta risoluzione e può essere Può essere, la fotografia può essere riprodotta eh, sulla, sulla parete. Questi tessuti sono molto utilizzati eh, nelle grafiche per, per i teatri, nelle grafiche per gli studi televisivi e viene vista montata anche una un'avventura in un tempio buddista ad Albagnano e in questo tempio appunto all'interno sono rappresentati, eh, le divinità del, del Pantheon buddista e, e sono state fatte realizzate appunto con eh, fotografie in atto. Mazza Ambrasile? Su, tanto preparate come questa appunto, eh, tessuto, tessuto non tessuto. E m, questo, questa possibilità di personalizzazione Qua dove? È, a Roma è infinita. Vabbè, voi potete, potete ridurre qualunque cosa, la fotografia di un. Eh, di, dei vostri bambini, quanti anni c'è una fotografia siamo? di eh, Mickey Mouse eh, piuttosto che di paperino? Eh, vabbè ma come non so se è 50 anni che l'aria è vabbè ma mica è mica tanto, stanza, tanto tanto c'ha 63 anni e, um, questa, ancora in attività possibilità di personalizzazione dovrebbe essere ancora in attività non l'abbiamo utilizzata molte volte è in pensione. Eh, una di queste volte è stata per la Vabbè, se vede che l l per i 100 anni dell'Angelino questa carta lavorare presentava tutti i prodotti dell'Angelini, dell tutta la storia dell'Angelini su un corridoio lunghissimo e, um, eh, io quest'anno quest ho pagato i quadri sicuramente una diciamo così, una, una decorazione di grande, di grande impatto, ehm, direi in questi, in questi ultimi anni sta tornando veramente alla grande questa, questa, questa carta da parati, questa, questa tessuti, questi nuovi tessuti tecnici. E... No, appunto, a nel senso DVDs, che, che decidi, se lui c'ha ha qualche cosa che ci basta, che ci conosci, che almeno sta la... diciamo, scalzando ehm... i tessuti, come lo stucco veneziano, quelli fatti a pennello. Il eh, pro eh, problema di eh, quando eh, presenti una persona è sempre che c'è paura di palla eh, di curaccia, perché, capito? Oppure che te non stai più in attività, nessuno, capito? Però sei sempre una, una ampia, magari una persona che ti ha passato i lavori di, per 30 eh, anni. Di, eh, capito? Disegni già pronti. Eh. Dà la possibilità appunto di, al cliente di scegliere e di trovare sicuramente il, uh, il disegno che, che, che più gli, gli aggrada. Uh -huh. per, per questo montaggio eh, che eh ma guarda che deve, così, è così eh. io delle volte mi sono reso in, conto che in questo, in questo in questo, che, che in questo appartamento che va via una persona e... eh, devi ricominciare da capo un costo al, al metro quadro eh. devi ricominciare da capo perché non sei più abituato magari non che quello che viene eh, però, in però te te è fatto fatto, te, non ti fa il lavoro come pensi te tu invece te l'hai organizzato in un modo capito? da 12, 15, 18, 18 eh, fino ad arrivare anche a 20 22, 22 euro per i tessuti eh, più, più, più importanti a volte anche 25 euro per i tessuti eh, quelli un po' particolari e, questa, questa, questa ovviamente per grandi metature, perché eh, parliamo sempre di metrature per i prezzi quando si fanno al metro quadrato sono sempre eh, relativi alla, a quanto lavoro bisogna, bisogna svolgere se siete interessati a questi eh, contenuti iscrivetevi al canale solo pittura di massimo mercanzi e nei prossimi giorni inserirò ancora qualcosa sulla, sulla carta da parati o anche sulle eh, pitture semplici, visitate anche il sito internet solopittura.it e contattatemi per un preventivo gratuito.